Allora vediamo una simulazione di esame, per essere esatti un altro tipo di esame, esame un esame in cui bisogna scrivere un simulatore a eventi, in questo caso un simulatore estremamente semplice per evitare di perdersi nei, nei dettagli e, piccoli, nei dettagli e in, in milioni di altri piccoli particolari. Eh, il mio suggerimento è di eh, provare voi a scrivervi un simulatore non prendendo il, il codice che ho fatto io la volta scorsa o quello che vi darò alla fine di questa, di questa lezione ma provare veramente voi a partire da zero scrivendo un simulatore perché una volta fatto uno tutto sommato fatti tutti o quasi eh, non, le, le, le modifiche non sono, l'idea e lo scheletro non rimane più o, meno, più o meno costante. Ho cercato per quanto cercherò per quanto possibile di eh, prendere strade diverse da quelle che avevo preso la volta scorsa, non perché alcune siano migliori o peggiori del, di altre, ma se non altro per far vedere che si possono si può fare in tanti, in tanti modi diversi. Allora, questo è il test dell'esame. Eh, dovrebbe essere online sia il testo dell'esame, sia uh, il IDAO, sia il BIN eh, e sia il, il database. Allora, L'idea è di eh, scrivere un simulatore per la, uh, una filiale di una catena di autonoreggi, quindi qualcosa di molto meno drammatico dell'ospedale militare con, con le persone che, che morivano. Uh, semplicemente io voglio controllare come funziona una, una filiale di un autonoleggio. Allora, Nell'autonoleggio uh, è disponibile l'elenco delle, <coughs> delle prenotazioni, quindi le varie persone hanno detto in anticipo che avranno bisogno di una macchina da quel giorno a, quel, a un altro giorno. Uh, e il, si vuole simulare come funziona la situazione, per cui il, le macchine possono essere di eh, tipi diversi, per ora ci sono quattro possibili tipi, economy, standard, premium e eh, premium eh, elite, eh, le persone prenotano una macchina di un certo tipo, se la macchina di quel tipo non è disponibile L'autonoleggio fornisce una macchina di categoria superiore al prezzo di una inferiore. Questo se avete consuetudine nell'affittare macchine succede abbastanza spesso, per cui vi fanno questi free upgrade della, della prenotazione, e in realtà vuol dire che loro hanno avuto un problema, per cui non hanno abbastanza macchine della categoria eh, che voi avete chiesto e quindi sono obbligati a darvi una macchina di una categoria superiore. Uh, questa è una cosa non, non piacevole, soprattutto non piacevole se io ho pagato per una economy e mi danno una, una premium elite, tendenzialmente. Uh, un altro tipo di evento molto più, più drammatico, molto più disastroso, è quando non c'è nessuna macchina disponibile. Allora, per semplificare la simulazione, uh, ho ipotizzato che qui... Uh, la, la, la filiale, sia la filiale di una grossa catena di autonoleggio che quando non c'è nessuna macchina disponibile possa far arrivare una macchina dalla filiale a fianco quindi eh, questo è l'evento in assoluto peggiore perché ci sono tempi e costi aggiuntivi però comunque il, si risolve anche questo quindi se non c'è nessuna macchina in ogni caso io una macchina al mio, al mio cliente sono in grado, sono in grado di darla quindi l'obiettivo dell'esercitazione dell'esame è quello di scrivere un simulatore che veda, che, che controlli che cos, come sta andando la, la situazione delle, delle macchine con le varie richieste. Eh, non solo, eh, una volta che eh, abbiamo fatto questa versione base del simulatore possiamo aggiungere una componente casuale. Possiamo dire che le persone, invece di restituire la macchina quando dovrebbero restituirla, eh, ci mettono un giorno in più o due giorni in più o comunque in modo casuale qualche giorno in più. E a questo punto con i qualche giorno in più possiamo, dobbiamo vedere che cosa succede nel nostro sistema, come, quali sono, qual è il prezzo che dobbiamo pagare se abbiamo un certo numero di ritardi. Eh, in un esame... Vi daremmo il, il codice per il database, per le classi BIN e per il DAO e questo dovreste, dovreste averlo disponibile già sul, sul, sul sito. Ci sono, ci sono domande sul, sul, sul problema? Allora eh, ci appoggiamo a una base dati che contiene l'elenco delle prenotazioni l'elenco delle prenotazioni ha un ID vabbè, che viene generato e gestito internamente mi serve soltanto come, come chiave per la prenotazione quindi un intero eh, la classe della macchina che il cliente ha chiesto nella sua prenotazione questa può essere economy, standard, premium o premium elite come ho detto eh, questo in SQL sì, è una enum, non so se le avete eh, viste nel corso la enum è un qualcosa che l'utente vede come una stringa però è una stringa in una scelta chiusa eh, quindi può soltanto, può soltanto assumere alcuni valori e di fatto il database internamente lo memorizza in modo ottimizzato quindi memorizzerà qui un intero immagine però nelle, in tutte le, le, le query che faccio, sia di selezione sia di update eccetera, io la posso trattare come, come se fosse una stringa. Eh, e poi abbiamo due interi che mi indicano il giorno in cui, eh, prendo, in cui, la, in cui dovrei passare l'utente deve passare a prendere la macchina e il giorno previsto in cui l'utente restituisce la macchina questi sono degli interi per non andarsi a perdere con dei long int eh, andando a controllare i secondi dal 1 gennaio 1970 semplicemente guardiamo il giorno la base dati che vediamo contiene 200 prenotazioni puramente tirate a caso con giorno di, di, in cui viene presa la macchina e giorno in cui viene consegnata la macchina. Tra l'altro vedete che essendo questa una enum con, eh, con ID posso editarla in modo abbastanza user friend. partiamo con Eclipse qualcosa per farlo andare più veloce, ma non mi sembra. Allora. Eccoci Classi che ci sono sono va bene, il database che è la solita DB Connect, in cui ognuno di voi deve specificare i dettagli del database, il BIN, l'unico oggetto che mi interessa in qualche modo gestire è la prenotazione. Allora, per quanto riguarda la prenotazione, io uso una Enum che mi specifica qual è la classe della prenotazione, partendo dalla classe più, eh, dalla classe, <coughs> diciamo, dalla classe più, più costosa, quindi premium elite, premium, premium standard, e economico. Eh, ipotizzando anche una classe zero, che, vuol dire, che userò per, eh, per gestire i casi in cui effettivamente non c'è nessuna macchina l'idea qual è? Se io ho una prenotazione di un veicolo nella classe 3 diciamo, io cerco di assegnare un veicolo della classe 3, se non ci riesco provo nella classe 2, se non ci riesco provo nella classe 1 se non ci riesco provo nella classe 0 e nella classe 0 sicuramente ci riesco perché nella classe 0 di fatto io non ho veicoli veri ma nella classe 0 io ho il, il veicolo di un'altra filiale quindi quando vado a prendere un veicolo nella classe 0 e i veicoli nella classe 0 ci sono sempre quello che ho è un evento disastro perché ho dovuto recuperare la macchina in qualche filiale attorno a me il fatto di usare la classe si poteva fare mettendo la, la classe le classi in ordine decrescente o crescente questa è una, una scelta assolutamente arbitraria. Le caratteristiche che deve avere una, una prenotazione sono chiaramente l'ID per poter andare a recuperare quella prenotazione e l'ID è il, il codice che ho nella, nel database, il giorno in cui la prendo, il giorno in cui avevo intenzione di prenderla, il giorno in cui avevo intenzione di, di riposarla e la classe del veicolo che ho richiesto. Dal momento che vogliamo gestire eh, anche i casi in cui io chiedo un veicolo ad esempio economy ma poi me ne danno uno standard perché eh, non, non avevano più economy, in realtà aggiungo un altro campo che non è presente sul database che è il veicolo che effettivamente è stato preso associato a quella prenotazione per cui io ho prenotato per un veicolo di una certa classe però mi è stato consegnato un veicolo di una classe diversa questo mi serve perché quando lo vado a rimettere e riposare chiaramente devo eh, prendere, de quando vado a riposare il veicolo devo aggiornare il contatore giusto, non il contatore del veicolo che avevo chiesto costruttore, beh, l'ID chiaramente io per creare una nuova prenotazione devo specificare almeno l'ID o alternativamente posso specificare tutto il contenuto del database quindi l'id, il giorno in cui lo prendo il giorno in cui lo lascio e la classe di veicolo che avevo richiesto quando creo un quando creo un, un nuovo veicolo una, una nuova prenotazione eh, metto mi segno che la classe del veicolo che ho effettivamente preso per ora è classe nessuna non, perché non, non ho ancora preso di fatto nessun, nessun veicolo abbiamo i classici setters e getters per cui io posso eh, settare leggere e scrivere le varie proprietà della, della classe non ho messo nessun eh, eh, non ho messo nessun metodo per cambiare l'ID, l'ID viene creato quando io costruisco, la, la, quando creo la prenotazione e, e poi la prenotazione, quello rimane, non, non posso modificare l'ID della prenotazione. Non c'è nessuna vera ragione per questo, se non, che, se non ho intenzione di... di considero l'ID in qualche modo come un, un, un qualcosa che viene congelato in solo lettura. E sono assolutamente normali nel, come funzione di hash faccio la cosa più semplice possibile ovvero sia eh, restituisco l'id dal momento che l'id è univoco e nulla che vada a vedere i miei campi all'interno del, del database l'id l'hashcode vale soltanto sull'id e in modo coerente definisco equals ricordate sempre che hash code e equals vanno definiti insieme e devono essere coerenti e equals oltre a dirmi la solita la solita parte iniziale che devono essere due oggetti che esistono per cui se uno è nulla sicuramente non sono uguali devono essere due oggetti dello stesso tipo e eh, se sono due oggetti che esistono e dello stesso tipo semplicemente io vado a controllare che l'id sia uguale se l'ID è uguale, per me gli oggetti sono uguali. Questo è assolutamente coerente con la mia definizione di hash code. E poi per, la gioia di, per fare un minimo di debug vado a fare l'override del metodo toString in modo che quando stampo una prenotazione mi compare un qualcosa di umanamente leggibile con qual è l'ID, qual è il veicolo che ho chiesto eccetera eccetera invece di un indirizzo di memoria in esadecimale che mi aiuterebbe ben poco durante il debug. per quanto riguarda il DAO eh, in realtà è estremamente semplificato perché eh, l'unica operazione che a me interessa è leggere l'elenco di prenotazioni dal database e memorizzarle memorizzarle a questo punto in una mappa eh, che, ha, che usa l'id come chiave per, per accedere quindi tutto quello che fa il DAO è leggere tutto quanto get all reservations e costruirmi una mappa che contiene tutte quante le mie prenotazioni con l'id usato come, come indice eh, conviene se avete un database con una chiave primaria intera comunque usare una mappa e non un array o un vettore perché le chiavi potrebbero essere assolutamente sparse il fatto che siano soltanto 100 non vuol dire che i numeri delle chiavi siano 10, 10 milioni e 5 mila, quindi memorizzare tutto in un array potrebbe non essere la scelta migliore. La, la, la mappa è, diciamo, più, è una scelta più, più sicura. E eh, vabbè, Semplicemente il DAO, apro la connessione e eh, finché ci sono record lo leggo e lo vado a inserire nella mia mappa. A questo punto possiamo effettivamente iniziare a eh, pensare, al, a pensare effettivamente al, al, al programma. Allora, da cosa si vuole iniziare è di nuovo una, una questione di gusti, io partirei dal, eh, dalla classe evento, che mi sembra abbastanza semplice. non ha il main e quindi ho la mia classe evento. Allora, innanzitutto vi ricordo che la classe evento, dal momento che io voglio, nel mio simulatore io avrò una quella che viene chiamata eh, la lista degli eventi, che in realtà è la coda prioritaria degli eventi quindi la classe evento deve essere eh, deve, implementare, deve implementare il metodo comparable, perché io devo essere in grado di costruire una coda prioritaria e sapere qual è il prossimo evento che vado a estrarre dalla mia coda. Quindi la classe evento deve sicuramente estendere la classe evento deve implementare il metodo grazie, deve implementare il metodo comparable allora pensiamo a quali sono gli eventi che mi, che mi servono allora facciamo una bella enum e andiamo a vedere quali sono gli eventi che mi servono allora in questo simulatore ipersemplificato io ho alla fine soltanto due eventi ho l'evento quando un omino arriva a prendersi la macchina e un, un evento quando una macchina viene restituita quindi ho semplicemente due eventi che altre che altre caratteristiche deve avere una, un, un evento? Perché è rosso lì? Eh, vabbè, perché non c'è comparable che va, in, va, va messo, d'accordo. Allora, la classe evento deve implementare quindi il, il, il tipo dell'evento, soltanto due tipi di evento, quando recupero la macchina e quando poso la macchina, eh, devo sapere quando avviene l'evento. Quindi e ho deciso di fare le cose abbastanza semplici per cui in realtà io guardo il tempo con la granularità del giorno. Il giorno tale succede una cosa, il giorno tale succede un'altra cosa. Quindi il, il tempo è semplicemente un intero, non vado a perdermi con la classe data, la classe calendario andando a gestire i secondi. Poi devo sapere che tipo è l'evento, visto so che l'ho appena definito, quindi dovrò memorizzarmi qual è il tipo dell'evento, e tendenzialmente io associo un evento a una certa prenotazione, per cui io so che associato a quella prenotazione la persona è venuta a prendere la macchina associata a quella prenotazione la persona ha posato la macchina quindi se io mi tengo traccia dello, dello stato di tutte le prenotazioni io so che il tal giorno la persona per quella prenotazione è venuta a recuperare la macchina quindi andrò a vedere se gli posso dare quella che ha, quella che ha chiesto oppure gliene devo dare a spese mie una di, un, di una classe superiore e un altro giorno me la riporterà e a quel momento devo chiaramente rimettere nel parco macchine eh, la macchina che gli ho dato, non la macchina che ha chiesto. Quindi mi serve probabilmente un qualche cosa, un intero, che mi permetta di associare l'evento a una ben precisa prenotazione. A questo punto posso pensare ai costruttori, ma, diciamo un costruttore più semplice che include tutti i campi mi aggiorno a tutti quanti il, i campi. O devo definire il mio, la mia classe eh, compare2 come fare per confrontare due eventi? Beh, per confrontare due eventi io di fatto li vado semplicemente a confrontare sul tempo. Quindi posso andarmi a prendere la, la classe eh, compare del, degli interi confrontando il tempo corrente con eh, l'altro... Quindi per confrontare due eventi, semplicemente io vado a prendermi la classe dell'evento e la vado a confrontare con il... Eh, e la vado a confrontare con l'altro tempo dell'altro evento con cui io, con cui io voglio confrontarlo. Qui posso fare le cose pulite mettendo private e poi mettendomi tutti i metodi getter oppure posso dire che vabbè sono protected quindi alla fine chi li usa li usa direttamente. È comunque un'altra un possibile alternativa così non devo mettermi a scrivere il getter per tutti gli eventi il reservation, il type, il time eccetera allora a questo punto abbiamo la classe evento quello su cui potremmo lavorare è tendenzialmente la classe simulatore allora il, il, cuore, il cuore è il, il, la classe simulatore fa tutto quello che deve, che deve essere fatto in questo programma quindi Dobbiamo crearci la nostra nuova classe. Ed ecco qui la nostra classe simulatore. Allora, pensiamo a quali sono i, i, i campi che deve avere la nostra, la nostra classe simulatore. Beh, allora, tendenzialmente deve avere internamente una la mappa di tutte le prenotazioni perché comunque il simulatore ha bisogno di gestire questa, questa mappa e quindi posso andare a, a recuperare ma um, come era l'integer event ok ah, diciamo anche Poi, altro elemento fondamentale del simulatore è una coda con tutti gli eventi che dovrò andare a inserire la mappa da JaroK. Okay. Eh, e poi non la uso ancora, quindi <coughs> protesta, ma va bene. Allora avrò bisogno della mia coda degli eventi, quindi la nostra bella coda degli eventi, possiamo dargli un nome a questo punto possiamo iniziare a pensare a quali sono le operazioni che deve fare il simulatore, Beh, iniziamo a costruire il costruttore Allora, il costruttore del simulatore avrà come parametri sicuramente la mappa Degli eventi che io voglio, delle, delle prenotazioni che io voglio simulare e quindi posso andarla ad associare. Poi dovrà eh, creare la classe, la coda degli eventi e a questo punto. devo dire che tipo di coda ho, e quindi andarlo anche a inserire... che è la nostra priority queue e chiaramente ancora non gli va bene ah, sì, perché non gli va bene eh, perché devo ancora implementare ok, allora quindi io la dichiaro come coda e eh, <coughs> Generica, con l'interfaccia coda e poi vado a creare un oggetto del tipo priority queue che quindi soddisfa l'interfaccia coda di eventi questo è quello che deve fare il mio, il mio simulatore come, come base eh, possiamo eh, sempre pensare nel momento della, della creazione eh, il, eh, il nostro simulatore deve inserire tutti gli eventi corrispondenti alla nostra eh, mappa, del, alla nostra mappa delle, delle, delle prenotazioni, quindi deve creare tutta una serie di eventi eh, per eh, gestire diciamo, gli eventi di partenza, che poi in questo caso sono anche tutti gli eventi perché no, internamente non ne vengono creati di nuovi, che sono quando le, macchine, quando le persone arrivano a recuperare una macchina e quando le persone ritornano restituendo. Quindi possiamo costruire un, un uh, iteratore e a questo punto Lì va bene. Oh, oh, perché non gli va bene? Ah, forse sì, sì, qui devo importare il, il bin. Quindi questo qui adesso gli va bene e a questo punto importo l'iteratore già utile. Okay. A questo punto l'iteratore lo recupero dalla mappa, quindi partendo dalle reservation vado a prendermi l'elenco di tutti i possibili valori e questo qui andrò a prendermi l'iteratore caratteristica delle mappe è che io non ho il, ovviamente non gli va ancora bene, eh, scusate qui non è event, è reservation, ok, mentre sotto è event, d'accordo. Così ha più senso, il, il, io, la, la mappa associa l'indice in, alla prenotazione non all'evento, l'evento è una catena degli eventi internamente che contiene l'id della prenotazione. Quindi io ho un iteratore su tutte le, eh, le prenotazioni nella mia mappa, ma questo non, e questo compariranno in un ordine qualsiasi perché caratteristica delle mappe è quella di perdere completamente l'ordine non me ne importa assolutamente niente perché io le vado a prendere per fare degli eventi e gli eventi avranno loro intrinsecamente un certo ordine quindi non mi importa assolutamente niente del, non mi importa assolutamente niente del, del, dell'ordine con cui vado a processare questi, queste prenotazioni quindi, finché questo qui avrà un next, allora che cosa devo fare? Prenotazione R è uguale a iterator.next. Questo contemporaneamente sposta l'iteratore sul successivo e mi dà il, il e mi assegna e mi crea la, la mia variabile R. A questo punto posso andare ad aggiungere degli eventi nella mia coda degli eventi, quindi eventq.add posso aggiungere un evento, beh, in questo caso qui l'evento lo creo, quindi creo un nuovo evento e vi ricordate che l'evento aveva come costruttore tutti i suoi campi, quindi andiamo a riguardarcelo per sicurezza, il time, tipo e reservation id. Quindi il getTime, uh, get, get uh, pickup day, ok, questo è il giorno in cui io vado a prendere, poi ho il secondo argomento che è il tipo di evento e a questo punto posso dire che event types. Punto, event type, scusate, la macchina la sto prendendo e terzo parametro è qual è la eh, nella prenotazione qual è l'id a cui io sto facendo riferimento e quindi avrò r.getId. quindi questo è un evento che vado a inserire e poi devo andare a inserire un altro evento ed è quando poso la macchina quindi punto Reton uh, get return day, l'evento a questo punto non è più un pickup ma è il car return è sempre associato allo stesso, uh, allo stesso ID perché è sempre associato alla stessa prenotazione. Quindi questo mi inizializza in qualche modo la coda degli eventi. Altra funzione assolutamente indispensabile in un simulatore è la uh, funzione che processa un evento. Quindi. Allora, la, la, la funzione che processa un evento cosa deve fare? Beh, deve tirare fuori dalla, dalla coda il mio evento. quindi io qui avrò... Element. Vi ricordo che per lavorare con le code abbiamo due funzioni diverse. Una funzione che serve diciamo in qualche modo sicura che se la coda è vuota mi restituisce null e una funzione un po' più, meno sicura che se la coda è vuota genera un'eccezione. In questo caso qui element è la funzione che, restituisce, che non restituisce null ma che pianta tutto se la coda era vuota. Quindi probabilmente è il caso di chiamare la process event solo se eh, effettivamente ci sono eventi. Come faccio a vedere se ci sono eventi? Dovrei andare a vedere nella mia event queue se la coda è vuota. Cosa che non posso fare dall'esterno perché la event queue è privata. Quindi posso aggiungere un metodo. Isempti. more events che restituirà beh la mia esempio no perché uh, more events not vado a vedere se la coda è uh, vuota se la coda è vuota restituisco, se la coda è vuota restituisco vero, se la coda è eh, scusate, se la coda non è vuota restituisco vero se la coda invece è vuota restituisco falso quindi restituisco l'opposto della funzione esempi allora qui una volta che io estraggo un evento dalla mia, dalla mia coda posso pensare di processare questo mio evento. Allora, niente di più comune di avere un bello switch sul uh, event type. Ecco qua. E magia, uh, source, no, devo farmi vedere qui, add missing case, Opla. Eclipse mi scrive direttamente tutti i vari case per, un, un, per l'evento, per il tipo di evento. Allora io posso avere il pick up o il return. Beh innanzitutto facciamoci stampare. Andiamo a prendere anche qual è l'id, eh, qual è la prenotazione associata a quell'evento. Quindi avrò eh, come che si chiamavano? reservation allora eh, simulator reservation r sarà uguale a Quindi vado a prendere qual è l'evento, il primo evento che devo, che su, cui de, su cui devo lavorare e qual è la prenotazione associata a quell'evento che comunque mi servirà e a questo punto li stampo. Visto che vado a stampare così l'evento, potrebbe valer la pena di eh, pensare a un metodo toString anche per l'evento. Allora, di nuovo, magia source generami magicamente il toString, ok, ecco qua. Quindi viene generato tutte le caratteristiche dell'evento in, in una forma leggibile. E quindi il mio simulatore mi stamperà l'evento, due punti, la prenotazione associata a quell'evento. Default, qui varrebbe la pena di metterci una, una eccezione. Ripeto, l'obiettivo quando uno scrive questi simulatori è soprattutto rendersi conto se c'è qualcosa che non va. Quindi riempire il codice di eh, controlli che generano eccezioni, che bloccano tutto, va perfettamente bene. Non è probabilmente il caso di perdere tempo a gestire in modo intelligente le situazioni scorrette, però rendiamocene conto. Quindi qua andrebbe... Senso, no. infatti. Eh. E qui chiaramente il break non serve più. Allora, vediamo un po' come io eh, gestisco questo. Questa situazione. Allora, io, il mio obiettivo è quello di avere un simulatore con, eh, per, per, per vedere il funzionamento della mia filiale, allora, quello che sicuramente manca, e non ho ancora messo è sapere quante sono le macchine disponibili per le varie classi. Quindi possiamo andare a pensare a un, un vettore. E questo vettore è il vettore di quante macchine io ho disponibile per tutte le varie classi. Allora, in questo vettore devo chiaramente inizializzarlo. Allora, il... Sono, quante sono? Posso andarlo a prendere dal eh, dall'enum, perché nella enum io posso andare a vedere quali sono i, tutti i valori possibili nell'enum e poi andarmi a prendere la lunghezza. Quindi, facendo in questo modo io dovrei aver creato il un vettore di interi lungo quanti sono tutti i, eh, quelli che siano, quelli che sono i miei valori possibili come tipo di macchine, io vado a creare un vettore lungo il giusto. Lo inizializzo anche a zero. Ah, qui dovevo dichiarare la variabile niente ok formattiamo come a lui piace allora una volta che ho il mio vettore di tutte le, le, le, le, le, <coughs> di tutte le macchine disponibili beh quando io vado a prendere una macchina cosa devo fare diminuire di 1 il mio vettore delle macchine disponibili meno meno ok allora qual è le, la, la, la, la categoria di, di macchina che io devo andare a diminuire beh devo andare a prendere la mia prenotazione qual è il eh, reservation qual è la tipo di veicolo che io avevo richiesto e di questo mi vado a prendere l'ordinale all'interno del mio enum per cui se io vado a richiedere una macchina di tipo eh, premium, eh, elite, non mi ricordo elite, premium, vabbè, quello che era eh, questo è un enum, io vado, il, il campo contiene l'enum, la funzione ordinale dell'enum mi dice qual è l'indice all'interno di, di quella enum e quando io vado a restituire una macchina beh, in realtà questa non è la macchina vado ad aumentare di 1 le macchine disponibili del veicolo che ho effettivamente preso, quindi in questo caso qui posso dire che r.set rented Allora se la macchina è disponibile io vado a dire che il veicolo che ho preso la classe del veicolo che ho preso è effettivamente la classe del veicolo che avevo richiesto e la classe e il numero di macchine disponibili del veicolo richiesto effettivamente scende di 1. Quando la vado a restituire semplicemente la vado a restituire. Allora questo qui funzionerebbe se io avessi una disponibilità illimitata di macchine diciamo che ho già abbastanza per provare a lanciare il programma almeno una volta quindi potremmo, visto che Available Cars di nuovo è privata possiamo pensare a un qualche metodo che mi permette dall'esterno Uh, class no class però è una parola riservata quindi diciamo type int num sto mm, sicuramente sbagliando qualcosa ah si sì, qui devo dirgli che vuoi ok allora, quindi dall'esterno io posso dirgli che di un certo tipo di macchine ce ne sono tot e poi posso lanciare la mia simulazione, in questo caso una simulazione in cui per ora non mi sto preoccupando di cosa succede se le macchine finiscono. Ripeto, ne abbiamo già abbastanza per provare a scrivere un main veloce e... vedere che il tutto funzioni allora quello che il main deve fare io l'ho fatto tutto ovviamente prima di venire qui quello che il main deve fare è allora avrà bisogno al suo interno di, del DAO e quindi mi creo il mio DAO quindi dovrò importare un po' di cose importiamo tutto allora mi creo il DAO a questo punto con il DAO posso get all reservation ma queste, tutte le prenotazioni del DAO di fatto io le uso per inizializzare un simulatore vi ricordate che il costruttore del simulatore si prendeva un bel elenco di eh, prenotazioni a questo punto posso dire farmi un bel ciclo while finché ci sono altri eventi sim.processevent uh, Ok, e questo è diciamo, il, il, lo scheletro, la base del mio, mio simulatore. Il main, quello che serve a lanciare, il kickstart, quello che serve a far partire il simulatore. In realtà dovrei ancora inserire i vari modelli di macchine. Quindi, sim.setAreaBallCard. Allora, macchine di tipo 1 ne ho 100, di tipo 2, di tipo 3, di tipo 4, ho tutte 100 macchine, quindi direi che ci sto estremamente largo sul numero di, di, di, di, macchine, di macchine che ho. Posso di nuovo qui... Il mio simulatore, usando sempre la magia di Eclipse, inserisco una funzione toString che mi dice quante sono le macchine disponibili nel simulatore. quindi io semplicemente come quando provo a stampare il simulatore io stampo quante sono le macchine che sono disponibili in quel momento il che vuol dire che posso nel mio main metto tutte le macchine e posso stampare il simulatore all'inizio e posso stamparlo alla fine per controllare comunque più o meno stia continuando ad andare tutto bene. Incrociamo le dita e lanciamolo. Ovviamente si è bloccato. Perché? si è bloccato ho inizializzato Available Cars Ah, perché? Lo sapete perché? Perché ah, Guardate qui Event type Io ho due tipi di Sto continuando a confondere le due Enum, chiedo scusa Io non voglio creare una, Un tipo di macchina Per ogni tipo di evento Io voglio creare un tipo di macchina Per ogni tipo di macchina quindi non è event type, perché io ho due tipi di eventi e quindi creerei un vettore di due posizioni. Non è event type, avevo già fatto questo errore prima, ma è classi di veicolo. Quindi il ragionamento era giusto, ma chiaramente riferito al alla cosa sbagliata e devo anche importare reservation punto classe di veicolo. Ok, adesso ho importato la prenotazione del bin ho importato la classe di veicolo e quindi qui effettivamente posso usare classe di veicolo per andare a creare un, un array che mi dice quante macchine ho per ogni classe di veicolo non per ogni classe di evento perché non avrebbe avuto senso a questo punto prendo e direi che si è bloccato sto mettendo le mie macchine queste sono le macchine disponibili ho preso una macchina time 1 pick up car reservation numero 66 non capisco però perché mi dà Adesso entriamo dentro. System out. perché ho esattamente lo stesso evento Perché Element? Scusate, Element di nuovo eh, programmare davanti a troppe persone è imbarazzante. Eh, element è semplicemente va a fare il pick dell'elemento in testa al, alla coda. Le due funzioni sono remove che toglie l'elemento e poll che lo toglie però è sicura per cui restituisce null se l'elemento non c'era, se la coda era vuota per rimuovere un elemento da una coda bisogna usare remove mentre per esaminare element mi dice qual è l'elemento in testa ma non lo rimuove ecco qua infatti abbiamo eh, tutte le nostre prenotazioni e alla fine abbiamo sempre 100, 100, 100, 100, 100 il che vuol dire che noi le abbiamo effettivamente tolte e rimesse tutte quante e il meccanismo ha funzionato a questo punto possiamo iniziare a eh, verificare a pensare come renderci conto che qualcosa non sta andando bene. Ovvero sia come posso fare per rendermi conto che il, un utente ha chiesto una macchina ma io in realtà gliene ho data un'altra. Allora Beh, sicuramente nel mio simulatore quando io faccio il pick up posso controllare che se questo è maggiore di zero, vuol dire che comunque potevo dargli la macchina e il tutto ha funzionato correttamente. altrimenti se così non fosse devo dargli una macchina con un, con un modello di una classe superiore a quella che lui ha chiesto nel mio caso le classi superiori equivalgono a dei numeri più piccoli quindi prendiamocela INS, la, la macchina che lui avrà Iniziamo dalla macchina, qui non è rented, ma è... Se, se ne ho abbastanza lo faccio. Allora, la prima, la prima cosa che devo guardare è...